Eh, All'inizio io venivo da un settimanale maschile, non femminile, che è anche qui illustrato, un bellissimo settimanale che tocca, Total Neumann, che è, è stato bellissimo. Buongiorno, ciao, mi ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, il ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, io mi ha il e mi Giulia e io speravo sempre le nuove andiamo in cima posso <ride> venire che mi scrivi dicono che la accorto le notizie <ride> tu che sei scritto io devo scrivere e un giorno il suo direttore mi ha detto ma mi scrivi bene ti faccio subito il fiato e lui mi fa tutto rosso ma chiaramente e io mi rincopierò, mi tolgono, oh, ah, no, è una mia amica. allora quello mio che... detto, ma come, c'è solo, non c'è tanto farmacia. Non ci sono altri giorni, questo era nel 59, non so, e mi ha chiamato subito lì, dove sono stato praticato, così. Vabbè, ora arrivo ancora e faccio il direttore mi presenta tutti questi seduti a tavolo di Albertini tutti quei capelli già bianchi. Ma è che Leonardo Vergani, perché lui aveva deciso che il Corriere doveva essere per il giovanile e per il giovanello doveva acquistare tutti i figli di giornalisti perché pensava che già sapeva da cosa era il mestiere. Allora Borgesio, Bergamo, Latius, Benedetti, eh, Poverino, Doloresi. Tutti ho acquistato un colpo solo. Non sto. Pensando. Io però ero l'unica donna. Allora, vado da, per fare il contratto dal registratore e tutto il giorno dentro mi fa. mica spostata al corriere, ma, ma lei si sogna, se le chiama al corriere, io sono un redattore del corriere. Oddio, mica Ah, ma noi non siamo abituati ad avere redattori donne, non ce n'è neppure uno. E ha detto, ecco, mi c'è niente. <ride> se no, non so ce ne stava così. Infatti, questo che ci stupivano tutti. Quando siamo entrati negli americani, insieme a qualcosa ci ha dato un foglio con le parole che non usare mai. Allora, fra le parole c'era. seo, ma anche del mare. Capimento, ma anche dei ministri. Aporto? No, ma quella non ancora. l'autore. E poi c'era. E poi c'era. Gracias.